Voglio farti vedere, adesso la cappa è spenta, a K accesa che cosa accade. Cioè dare un pochino di rilevanza al fattore pulizia, no? quindi quello che può succedere, succedere con un pezzo di carta che può crearti un problema all'interno che poi possa essere dovuto al fatto che tu lo posizioni per evitare sversamenti all'interno della tua cappa piuttosto che altro vedrai che eh, ti può creare delle complicazioni. Aspetta che l'accendiamo, sparisco un attimo. Adesso la cappa si sta accendendo, senti questo rumore, le cappe sono differenti, però in genere la cappa si sta accendendo e piano piano sentirai il rumore che aumenta. I primi 10 minuti un quarto d'ora in genere la cappa non deve essere assolutamente utilizzata perché deve andare a regime. Facciamo l'ipotesi che adesso la cappa sia, siano passate 10 minuti e la cappa è a pieno regime, che comunque è già a pieno regime, perché in genere le cappe anche 2-3 minuti potrebbero eh, bastargli però ripeto come in via generale 10-15 minuti ho qui un nostro pezzo di carta con il quale in genere viene fatta la pulizia o viene posizionato come dicevamo un telino sulla cappa questo lo appoggiamo sulla nostra cappa e come vedete qua lo vedete meglio viene completamente aspirato questa aspirazione non permette all'aria di entrare all'interno e essere ripresa dalle griglie di ripresa ma entrerà all'interno e passerà sopra il vostro telino e andrà sulla zona sterile la famosa zona sterile di lavoro e questo comprometterà assolutamente e metterà a rischio il vostro lavoro quindi vi sconsiglio vivamente di fare queste operazioni cioè lasciate le griglie frontali di ripresa come vedete la cappa con le griglie frontali di ripresa libere da pannetti o qualsiasi altra cosa